Come ottenere un visto per gli Stati Uniti. Vai su vistiusa.com per fissare una consulenza. Avvocato, visto e uno. Se stai cercando un visto e uno o dei servizi legali di immigrazione negli USA, un avvocato visto e uno di vistiusa.com è la scelta giusta per te. Siamo un team di avvocati professionisti esperti in visti e immigrazione e possiamo offrirti un servizio personalizzato in base alle tue esigenze. Offriamo una vasta gamma di servizi, tra cui assistenza nella ricerca di un visto e uno, assistenza nella preparazione della documentazione, assistenza nella presentazione della domanda di visto, assistenza nel follow-up della domanda di visto. Assistenza nel caso in cui la domanda di visto venga respinta. Per ottenere un visto per gli Stati Uniti, vai su vistiusa.com per fissare una consulenza. Per ulteriori informazioni sui nostri servizi, non esitare a contattarci a vistiusa.com.